Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi voglio tirare il collo alla mia fresatrice della Parkside e utilizzarla per piallare queste tre tavole di ciliegio. Tavole che tagliai io da un, da un tronco qualche anno fa, come vedete dal video, tramite questa guida eh, collegata a una motosega. Chiaramente tagliando eh, con una motosega eh, i, i, le tavole non uscirono tagliate in maniera perfetta, addirittura ce n'era una con 8 mm di differenza da una parte all'altra. In rete ho trovato questo modo che è semplicissimo e molto molto economico per eh, piallare. Mi è bastato comprare questa fresa che si chiama fresa da pialla, io tra l'altro ho comprato anche quella che costava di meno, 19 euro su Amazon. Allora, come funziona il sistema? Eh, ci vuole una base d'appoggio dove chiaramente adagiare eh, le tavole, due sponde e poi eh, costruire una slitta, come vedete è questa, dove far scorrere la fresatrice è un modo veramente semplice e veloce. E niente, chiaramente non lo faremo qua dentro, altrimenti sporcheremo dappertutto. Eh, lo faremo fuori nel cortile. Questa è la tavola che andremo a piallare. Io l'ho già passata per qualche volta con la pialla a filo. La pialla a filo, come vedete, me l'ha tirata bella liscia, però eh, non mi ha, come si dice? Non mi ha sistemato il, il vero problema che aveva la tavola, che era quella eh, dello spessore. Da una parte ho 6 ,2 cm e dall'altra ho 5 ,9 cm, quindi c'è una differenza di 3 mm. Come vedete, qui sotto non passa lo spessore, invece qui passa praticamente e balla. Quindi cosa devo fare? Ho già messo in bolla la tavola, eh, la passeremo con la fresatrice e cercheremo di togliere tutto il, il materiale in esubero. Poi al massimo, per ritirarla bella liscia ancora, gli daremo una, una passata ancora con la pialla a filo. Il sistema è semplicissimo, come vedete c'è una slitta che ho costruito eh, in legno, passeremo la slitta piano piano e intanto faremo passare la fresatrice da un punto all'altro. Così andremo ad esportare il materiale in esubero. Per arrivare all'altezza che vogliamo noi, cosa facciamo? Cerchiamo il punto eh, più basso del, come si chiama, della tavola, abbassiamo la fresa, la blocchiamo e poi freseremo a questa altezza tutta la tavola. Eh, non, eh, visto che sono 4 mm sono quasi 4 mm non andrò ad esportare 4 mm direttamente con questa fresatrice perché sicuramente non ce la farà io ho già fatto una tavola quindi so già eh, di cosa sto parlando questa mattina ho già piallato l'altra tavola perché sono tre tavole praticamente io ho già piallata una e settimana prossima piallerò anche l'altra eh, cosa faremo? esporteremo 1-2 mm alla volta Ora vediamo se la piallatura ha avuto successo, ho piallato tre volte eh, per raggiungere i 3 mm, 3 mm e mezzo che dovevo piallare, ho dato due passate in una facciata e una chiaramente eh, dall'altra. Come avete visto lo spessore adesso passa perfettamente, chiaramente non è eh, perfettamente liscio, eh, darò una passata con la carta vetrata prima di fare il tavolo. Siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto, prima di salutarvi volevo farvi vedere il prima che è questo, come vedete questo è un pezzo che è stato tagliato con la motosega, come vedete tutte le imperfezioni, e questa è una delle tre tavole che ho passato con la fresa da pialla. Come vedete non è perfetta, completamente perfetta, ha ancora qualche piccola imperfezione, però mi può permettere così di andare avanti con il mio progetto che è quello di creare un tavolo con le resine. Alla fine quando creerò il tavolo poi passerò con eh, prima una carta vetrata grossa per togliere tutte le imperfezioni e poi andrò con una, come si dice, con una carta vetrata più fine per eh, lisciare e far vedere le venature. Eh, niente, Spero che il video eh, vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se volete vedere il proseguo del, del mio progetto che è quello del tavolo in resina e attivate la campanella così quando eh, creerò eh, altri video sarete informati. Buona serata.